Ci troviamo qua al Castel del siamo in compagnia di Gigi Lissa, l'insorgente, ma per me è il moralizzatore. Eh, buon pomeriggio Gigi, grazie di averci innanzitutto dedicato il tempo che... Forse avresti speso in maniera diversa. Ci siamo incontrati quasi per caso, però con Gigi abbiamo, a telecamere spente, abbiamo parlato un attimino della situazione drammatica che sta eh, colpendo il nostro paese, ma in modo generale il rapporto nord-sud è 1 a 4, il nostro amato sud. Gigi, la situazione turistico-commerciale sia delle, delle isole ma anche della penisola sorrentina? Certo. Beh innanzitutto saluto a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo e che ti seguono, seguono con tanto affetto e sono tantissimi e la, la situazione turistica in generale è una, una situazione drammatica tutto il reparto Oreca è un reparto che eh, avrebbe bisogno di soldi regalati per poter uscire da questa dimensione di crisi perché anche se il mese prossimo fra due mesi stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti, bar aprono chiaramente loro non potranno supportare quella che è una serie di spese che sono abnormi non dobbiamo dimenticare che per la piccola e media impresa la pressione fiscale arriva al 65% ma soprattutto ci sono una serie di tasse base che si vanno a pagare che sono il vero e proprio problema cioè ad esempio in questi mesi sarebbe stato carino che da parte dello Stato almeno la bolletta della luce toglievano le tasse e ci facevano pagare almeno solamente il, il consumo perché poi se io vado a vedere, sono anch'io un commerciante se vado a vedere quanto pago ogni mese, io pago il triplo di tasse è un terzo di consumo e quindi eh, dopo tanti anni che la piccola media impresa ha pagato tasse su tasse oggi si vede praticamente completamente dimenticata perché lo Stato non esiste esistono a mio avviso una serie di eh, interessi, poteri ultranazionali che non rispondono alle popolazioni autoctone e che fanno il cattivo e bel gioco e quindi questo si riversa poi nel piccolo e distrugge tutto Ma probabilmente oggi c'è una organizzazione del mondo oligarchico che vuole praticamente dividere fette di questa pizza e completamente distruggere tutto quello che è una piccola media impresa che chiaramente dà dignità, onore, forza, ma anche il mondo professionista. Ehm, sì. No, volevo farti un'altra domanda perché tu sei esplosivo quindi bisogna fermarti ogni tanto noi ci troviamo in un luogo simbolo di Napoli e abbiamo visto perché abbiamo fatto insieme un giro sono tutti chiusi, Napoli è colpita più di ogni altra città, delle grandi città mi riferisco eh, da questa eh, abnorme crisi, il governo promette perché nei 32 DCPM che ha diciamo, ormai spulciato il Presidente del Consiglio consiglio, non si vedono soldi, addirittura inizia la drammatica fase eh, e spero che si fermi dei suicidi. Sì, eh, mi pare che questo sia il secondo suicidio in una settimana che abbiamo assistito, eh, quindi significa di nuovo ripartire con una crisi che stavolta non avrà uguali. perché eh, la vergogna di chi non riesce a portare il piatto a, a tavola e di chi magari prima aveva tanti dipendenti e oggi non riesce a pagarli non si deve tramutare in tragedia e doverli far morire. Purtroppo ecco, come stavamo dicendo, io vedo proprio un disinteresse totale, distaccato cioè, si, fa tanto, si parla tanto di alcune sciocchezze e poi dopo su cose serie come questa non ho visto un funerale di Stato quando un imprenditore si uccide perché lo Stato non gli ha dato nulla fino ad Oggi, oggi io ho fatto una serie anche io ha anzi ha contribuito con le tasse e poi voglio dire un'altra cosa importante spesso ci dimentichiamo anche i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro non stanno avendo la cassa integrazione anche i lavoratori stagionali alla fine si 600 euro, tanto mille andati ancora gli devono arrivare e coloro che avevano un contratto a termini determinati sono stati licenziati prima del coronavirus Perdonami. Gigi, gli stagionali in modo particolare sulle isole non saranno richiamati? Assolutamente cioè qua stiamo parlando di una crisi di dimensioni bibliche e ci fanno delle pippe mentali sulla mascherina che non serve a niente infatti noi non la siamo eh, cioè, eh, parliamoci, cioè voglio dire ehm, non saranno un paio di guanti di plastica e una mascherina sintetica a risolverci il problema qui il problema sarà che fra tre mesi l'economia, soprattutto l'economia nostra che è basata su quasi completamente sul turismo basta pensare a Napoli, quello che c'è come B&B cosa ha portato sì, che sono tutte famiglie che nei quartieri popolari hanno costruito un business fatto di B&B, pizzeria sporto, rosticceria bar, tutta questa gente cioè che quindi contano decine, anzi centinaia di migliaia di persone, cosa devono fare? C'è una nota positiva il mondo della globalizzazione oggi ha fallito più che mai, è la dimostrazione che un mondo globalizzato è un mondo Farlocco. Oggi noi possiamo ripartire dal nostro know-how, artigiani e un'economia interna che può essere consolidata e può essere la nostra partenza, e può essere il nostro ossigeno. Possiamo ripartire da ciò che siamo sempre stati, tutto ciò che è identità, artigianato, commercio, locale e, e soprattutto una cosa importante che probabilmente al sud può nascere più di qualsiasi altro posto, il mutuo soccorso. Aiutiamoci tra di noi perché a noi non ci aiuteranno nessuno. Grazie Gigi Lista per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.